Va bene, allora riprendendo questo esercizio mi sono ricordato di una cosa che non ho detto prima a proposito delle precondizioni perché poi è una domanda frequente che salta in mente quando, ehm, quando poi voi fate gli esercizi c'è un'altra precondizione che è, è sempre presente e quindi la lasciamo sempre sottintesa che è il fatto che l'utente sia registrato e riconosciuto dal sistema, perché è ovvio che in ogni caso d'uso del mondo io ho un utente che assume un certo ruolo, in questo caso l'attore la, primario è un partecipante e quindi vuol dire che questa persona è registrata nel sistema, quindi in passato si è registrata e ha fatto il login e, e essendo entrata, avendo fatto il login è stato riconosciuto col ruolo di partecipante. E quindi il sistema gli permette di fare questa cosa. Quindi la precondizione c'è sempre che questa persona sia iscritta e sia iscritta con le credenziali giuste per poter giocare questo ruolo. Ok? È quello che noi diciamo chiamandolo partecipante. Cioè nel momento stesso in cui diciamo che questo è un attore, stiamo dicendo che c'è un insieme di persone che sono registrate nel sistema e hanno quel privilegio, quella, possono assumere quel ruolo quindi, quindi se, no, se io non ti avessi riconosciuto che hai fatto il login e che hai i diritti di poter fare questa operazione non ti chiamerei partecipante, ti chiamerei utente generico se non ti ho riconosciuto ma se ti chiamo partecipante, se ti chiamo giudice, se ti chiamo organizzatore è perché tu hai fatto il login e ti ho riconosciuto con quei privilegi okay? non devo dirlo ogni volta è proprio ciò che distingue un attore dall'altro, il fatto che il sistema non è che sono un partecipante perché lo dico io, sono un partecipante perché il sistema ha riconosciuto nei miei nei dati mio, cioè, che mi riguardano che io posso agire come partecipante e quindi avere accesso a quei casi d'uso. Quindi è il sistema che l'ha già verificato. Quindi nel momento in cui mettiamo partecipante qui come attore, o partecipante qui come attore primario stiamo anche dicendo che deve essere verificata la precondizione eh, che l'utente è iscritto alla piattaforma ed è riconosciuto, virgola, ha fatto login ed è stato riconosciuto come partecipante. Questo qui, come l'ho scritto, lo cancello, perché è vero che tutte queste cose devono succedere, noi le abbiamo dette in modo molto più sintetico dicendo attore, due punti, partecipante. Questo vuole anche dire che io parto col mio scenario avendo l'utente, in gergo, già loggato sulla piattaforma. Cioè il passo 1 non è l'utente inserisce il login, la password per entrare nella piattaforma, non è neanche l'utente si registra inserendo i propri dati, no, queste cose ci sono già, so già che lui è partecipante, è già stato registrato, è già stato riconosciuto. Una volta che sono dentro cosa faccio? Poi ci sarà da qualche parte, noi in questo esempio non l'abbiamo messo, un caso d'uso l'utente fa il login. Che gli permette di passare da utente normale a utente registrato, che poi sarà partecipante o altro. Ma è un caso di separato. Non è che ogni volta che faccio una cosa devo rifare il login da capo. Okay? Se sono dentro, attivo le varie funzioni e come primo passo scelgo quale funzione fare. Ok? Quindi tutta questa parte qua che so che... Poi quando fate gli esercizi vi preoccupa sempre molto, sempre i primi 3-4 passi l'utente ogni volta fa lo GINGS, registra, manda la mail, registrazione, eccetera. No, quando dico che un attore ha un certo ruolo vuol dire che ho già fatto tutti i passi precedenti per poter riconoscere che lui ha quel ruolo. Fine. Ok, questa è la precisazione che mi ero dimenticato di dire prima. Adesso andiamo invece a parlare delle estensioni. Le estensioni sono tutto ciò che può capitare nello sviluppo di questo caso d'uso e che non ricadono nello scenario principale di successo. Come la visualizziamo la situazione? Ma La possiamo visualizzare con questo disegno che è brutto e non so se è facile da capire ma adesso lo vediamo. Noi abbiamo l'obiettivo da raggiungere che era su in alto e abbiamo uno scenario principale di successo che è rappresentato da questa gamba qua sulla sinistra che ha fatto di tanti passi passo 1, passo 2, passo 3 questa S sta a indicare che il singolo passo ha avuto successo, esito positivo quindi lo scenario principale di successo è in questo disegno, è uno scenario fatto da tre passi 1, 2, 3, che se tutti e tre hanno successo arrivo alla conclusione con successo del caso d'uso. Ci sono tanti percorsi alternativi, per cui è possibile che il primo passo abbia successo, il secondo passo abbia successo, ma per qualche motivo il passo 3 fallisca. Ma ciò cioè, nonostante fallisce magari perché ho sbagliato a scrivere un dato, perché ho dimenticato un dato nella casella e quindi nel passo successivo, il 4, lo recupero. E quindi ho un percorso che contiene al suo interno alcuni fallimenti, ma non vediamola come grossa questa parola, chiamiamola anche anomalie, deviazioni dal percorso principale, ma ciò nonostante si sviluppa il caso di, lo scenario in un modo un po' diverso, un po' più complicato, ma ciò nonostante arriva al successo. Quindi permette di concludere con successo il caso d'uso. Ma e poi invece ci sono altri casi in cui il, il, le anomalie che si verificano questo è un caso terribile in cui ogni passo gli è andata male ma non è detto che sia così e quindi a un certo punto il caso d'uso non è più recuperabile e termina con fallimento quindi il caso d'uso termina sempre non è che si può rimanere lì all'infinito a volte termina con successo nel modo migliore scendo giù direttamente allo scenario principale di successo, a volte termina con successo dopo qualche peripezia, a volte termina con fallimento chiaramente dopo qualche peripezia. Quindi per ogni anomalia possibile dobbiamo chiederci qual è l'azione successiva e se l'azione successiva può portare ancora al successo e noi dobbiamo fare in modo il più possibile di riuscire a, a rimanere sulla strada del successo che l'utente, se ci sono delle anomalie, degli errori, possono essere recuperati all'interno del caso d'uso e invece quando proprio non ce la si può fare, si va in fallimento quindi è come se nel caso d'uso principale ci fosse scritto eh, il caso d'uso termina con successo questo nel caso possiamo anche non scriverlo ogni volta, è implicito che essendo questo lo scenario principale di successo, avendo compiuto l'ultima azione, il caso d'uso è terminato e terminato con successo. Però in tutti gli altri casi ricordiamoci di scrivere se il caso d'uso a un certo punto termina, se termina con successo o con fallimento. Con successo significa che uno, l'obiettivo dell'utente è stato raggiunto e quindi le garanzie di successo si applicano siamo sicuri che l'abbiamo raggiunta, se no, se no ragioniamo sulle estensioni, le estensioni anche qui sono, le rappresentiamo come un elenco puntato in cui dobbiamo chiederci quali sono tutte le cose che possono o andare storto o anche più semplicemente farci deviare dal percorso che abbiamo appena descritto quindi cammini diversi che ti portano comunque a successo, oppure comportamento imprevisto, sbagliato, errato, anomalo dell'utente, oppure, secondo due, punto, terzo punto, oppure l'utente che si addormenta, non fa nulla, non risponde entro un certo tempo, cosa devo fare? Allora se sono su Facebook niente, chi se frega. Se sono davanti a un banco ma dopo 1, 2, 3 minuti di inattività dell'utente è meglio chiudere tutto. Chiudere la sessione, chiudere l'interazione, per, per sicurezza. Oppure dati inseriti all'utente che non sono validi in qualche modo. Validi in senso ampio, può dipendere da mille fattori, perché il dato manca, perché è errato, perché non ho abbastanza soldi sul conto e quindi quel valore che ho richiesto non, ho, non è valido, no? eccetera. E queste sono tutte, sono tutte anomalie normali, che fanno parte delle normali interazioni. Scambio dati, scambio informazioni, alcuni di questi vengono controllati, alcuni sono corretti, altri non sono corretti. E poi ci sono i problemi invece più gravi, cioè il sistema. Diciamo, finora avevamo un'interazione... Sana, tra utente e sistema, che alcune volte doveva recuperare o correggere delle informazioni non perfette. Ok? Poi ci sono dei casi in cui il sistema non funziona correttamente ha dei problemi, è una macchina, può avere dei problemi. Può avere dei problemi in due modi: ho problemi che so che si possono verificare, è frequente che si possano verificare, e quindi cerco di gestirli in un qualche modo. Oppure problemi proprio più gravi, no? inattesi molto improbabili, più o meno catastrofici, di cui a quel punto non posso fare più nessun tentativo di recuperare nulla se non garantire le garanzie minime no? in caso di non successo del caso d'uso. Allora questi ci interessano, da un lato ci interessano un pochino meno, questi casi catastrofici, perché cioè, se dovessi creare un Sistema reale sì, devo pensare anche a quelli, ma nel nostro caso che ci occupiamo più dell'aspetto funzionale questo mm, non, ci, non ci interessa così tanto, anche perché i guasti, sono, i cioè, malfunzionamenti del sistema, sono anche indipendenti tante volte dal caso d'uso che sto svolgendo. Facciamo un esempio semplice. Manca la connessione internet. A un certo punto sto facendo qualche cosa su un sito e eh, internet si sgancia, il wifi del poli non va più, come succede sempre, eccetera. Eh, però quello non è specifico di un certo caso d'uso. Cioè il sistema mi offre mille casi d'uso diversi, in ciascuno di questi in qualunque momento può capitare che perdiamo la rete. Allora immaginate che in ogni singolo passo, di ogni singolo caso d'uso, dover gestire l'eccezione cosa succede se in questo punto ben specifico cambia, perdo la rete. Non, non ci passa più. Allora in questi casi, no, di solito i malfunzionamenti vengono gestiti a parte, con una risposta del sistema che è uguale per tutti i casi d'uso. Quindi non stiamo andare a ripetere in ogni singolo caso d'uso un sistema manderà un messaggio d'errore il tipo, la, la connessione viene manc è mancata e quindi riprova più tardi, qualcosa del genere ma è uguale per tutti quindi non sto a ripeterlo in ogni caso no? per questo questi failure, questi malfunzionamenti tendiamo a non considerarli molto quando entriamo nel merito del singolo caso d'uso, perché lì andiamo a vedere le risposte specifiche alle anomalie specifiche che si verificano in quel caso ehm um, nel pensare a cosa può andare storto, dobbiamo sempre ricordarci che lo possiamo descrivere solamente attraverso ciò che vediamo, dalla nostra posizione intermedia tra l'utente e il caso d'uso. Quindi io non posso dire che magari il cliente si è dimenticato il PIN del suo Bancomat. Come faccio a sapere se se lo ricorda o se si è dimenticato? Io l'unica cosa che posso vedere è che o non l'ha inserito, nel tempo utile, o l'ha inserito sbagliato. Che l'abbia inserito sbagliato per farmi uno scherzo, aha, eh, o perché non se lo ricordava proprio, non lo so, fondamentalmente non me ne frega niente, perché tanto la reazione che devo dare è la stessa. Che non abbia inserito il codice, perché è ancora lì che cerca nella borsetta dove l'ha scritto perché non se lo ricorda più, o, o perché proprio non se lo ricordo, oppure se lo ricorda benissimo ma nel frattempo ho incontrato un amico e si sono messi a chiacchierare quindi il tempo è passato, non mi importa. Io devo progettare la risposta al sistema al caso in cui l'utente non inserisca quel dato in tempo utile, oppure lo inserisca ma errato. Quindi è sempre un'anomalia, un'eccezione, è sempre qualche cosa che il sistema rileva e non qualcosa che l'utente ha in testa una condizione nel momento in cui viene rilevata dal sistema. E quindi ciò che dice l'ultima frase di questa slide ci dice che se hai motivi diversi, malfunzionamenti diversi, anomalie diverse, che portano allo stesso effetto, li devi trattare nello stesso modo. Cioè il fatto che non si ricorda il ping, o se lo ricorda sbagliato, o, qualcuno, o mi voleva fare uno scherzo, Oppure qualcuno ha pigiato il 5 mentre lui scriveva perché lui sì che è simpatico. È uguale. Li tratto nello stesso modo perché l'unico effetto che sono in grado di rilevare è il ping inserito errato. Ok? Quindi questo ci aiuta un pochino perché ci limita l'insieme di casistiche che devo pensare. A cui devo pensare. Ok? Allora, come li descriviamo questi casi? Quindi pensiamo a tutto ciò che può andare storto in ogni singolo passo e ovviamente se un passo inizia con l'utente, che è il soggetto di un singolo passo è l'utente, noi dobbiamo pensare a che cosa potrebbe fare l'utente in alternativa. Se invece il singolo passo è il sistema, dobbiamo chiedere quali sono le risposte diverse da quella standard che potrebbe dare il sistema. Per ogni passo ci chiediamo questo. Se troviamo delle eh, condizioni diverse, delle eccezioni, le elenchiamo con la notazione tipo 2A. Adesso questo descrive delle regole di notazione, questo è un pochino più complesso di quello che un po' in pratica dobbiamo usare. Al posto di 2 faccio 2A, oppure farò 2B, oppure farò 2C, sono tutte le alternative possibili al passo 2. Se all'interno delle alternative del passo 2 risolvo la situazione in un solo passaggio, ho finito lì. Se invece in risposta a un errore devo fare più, più interazioni, le chiamerò... 2a.1, 2a.2, 2a.3, quindi ho una sottosequenza di azioni che nascono dalla anomalia rilevata al punto 2. È complicato da dire a parole. Vediamolo nel nostro esempio. Punto 1. Vabbè, questo è il punto di partenza. Il partecipante decide di inviare una richiesta di unirsi a un team è l'inizio del caso d'uso. Cioè, L'alternativa è che lui chieda un'altra cosa, ma allora sarebbe l'inizio di un altro caso d'uso. Di questo non ci, non ci sono alternative, no? Se siamo qui è perché lui ha chiesto quello. Quindi partiamo dal punto 2. Punto 2, allora, il sistema predispone un form in cui inserire il nome della persona. È possibile che il sistema in questo momento faccia cose diverse? È possibile che il sistema in questo momento dia un messaggio di errore dicendo non è possibile inserire il nome di una persona? Dimentichiamo i guasti fisici, no? Il fatto che si rompe il computer, va a fuoco tutto. Ma in condizioni normali. Quando l'utente. Inserisce e clicca voglio, invitarmi, voglio inserirmi nel team del, de, con questa persona. Il sistema risponde sempre ok, inserisci, dammi il nome della persona o ci sono dei casi in cui non lo fa. Tendo conto, ricordiamoci che le precondizioni sono verificate. Quindi se voi mi dite no, ma il punto 2A è il sistema risponde che le iscrizioni sono chiuse, vi dico no. Perché se le iscrizioni sono chiuse, io non arrivo manco al punto 1, perché è una delle precondizioni. Altrimenti diventiamo pazzi se andiamo a considerare tutti i casi in cui non posso fare un certo caso d'uso. So che le precondizioni sono verificate. Date queste precondizioni, quindi nello sviluppo dello scenario principale e secondario, le precondizioni sono verità, non si mettono in discussione. Do per, sono assiomi lì dentro. Do per scontato che siano vere. Punto. Allora, detto ciò, a me non viene in mente niente. Nessuna causa per cui il sistema dovrebbe a un certo punto fare una cosa diversa rispetto al eh, pres presentarti il forum in cui inserire il nome. O a voi viene in mente? Tu sei convinto? Vuoi già dire qualcosa prima? No, sì. Ah, se sono il primo non c'è ancora nessuno iscritto. Eh, questo è un caso, mm, un corner case, sì, sicuramente valido. Quindi vuol dire che non sono l'unico iscritto al... Il primo che scrive non può farlo, gli dice voglio chiedere a qualcuno e il sistema dice che eh, non c'è nessuno. Aspetta un attimo. Sì? Quindi 2A è il caso in cui sono l'unico iscritto. C'è un solo iscritto, giusto? Quindi, prima indico sempre il motivo per cui definisco l'estensione. Quindi c'è un solo eh, il partecipante è l'unico iscritto. Allora cosa devo fare? Cosa fa il sistema? Allora, ce la caviamo su una riga o abbiamo bisogno di più righe? Beh, probabilmente abbiamo bisogno di più righe. No, no, mi basta una, scusate. In questo caso cosa faccio? Il sistema segnala l'errore chiedendo all'utente di, ri di riprovare più tardi. Giusto? E quindi il caso d'uso termina con fallimento. Non ho raggiunto l'obiettivo e non lo posso raggiungere perché a meno che inviti me stesso cioè non, puoi, non posso andare avanti in questo caso d'uso devo mandare via l'utente dicendo oh, vai a fare altro torna più tardi e quindi questo caso d'uso adesso termina e adesso termina con fallimento perché l'utente non ha raggiunto l'obiettivo Grazie per il contributo. Poi, invece, siamo nel punto 3. Il punto 3 vuol dire che il punto 2 è andato a buon fine questa volta. No? Quindi c'è questa bella casella di testo in cui scriviamo il nome di qualcuno. E il partecipante inserisce il nome e conferma. Cosa può andare storto qui? Il nome sbagliato? No. Il nome sbagliato non è un'alternativa al punto 3, perché io ciò che vedo, io vedo passare un nome, vedo che l'utente ha inserito un nome, io come osservatore non so se quel nome è sbagliato, come osservatore saprò che quel nome è sbagliato se al punto 4 il sistema manderà il messaggio di errore, sarà un 4A del tipo il sistema informa che il nome è sbagliato. Quindi gli errori non li rilevo quando inserisco il dato, li rilevo quando il dato, ho la risposta, cioè quando il dato viene verificato e ho la risposta del sistema. Quindi è vero che l'utente può inserire un nome sbagliato, ma non è un'alternativa al punto 3. Il punto 3 è comunque inserire un nome. Quindi l'unica cosa che può succedere al punto 3 è che il partecipante non inserisca il nome. non inserisce dentro un certo tempo oppure inserisce un nome vuoto. Allora in quel caso devo dire all'utente no, non devi inserire un nome, torno a chiederglielo. Quindi ho il campo 3A che dice il partecipante partecipante non inserisce un nome, giusto o sbagliato che sia, non inserisce o non conferma, cioè scrive qualcosa e non schiaccia il bottone conferma entro un certo tempo. Allora cosa deve fare a questo punto il sistema? Il sistema. segnala l'errore all'utente e torna al punto 2 cioè, in questo caso non è un errore grave che mi fa fallire ti ho detto inserisci un nome tu non me lo inserisci cioè, mi, poi mi conferma se non ti scritto nulla oppure magari scrivi qualcosa ma non premi conferma, eccetera, passa un minuto o due e dico, no, senti, devi inserire un nome. E ritorno al punto 2, cioè ti ripropongo la domanda, per favore inserisci il nome. E fin tanto che tu non lo inserisci, starai ciclando tra 2, 3A, 2, 3A, 2, 3A, fino a quando a un certo punto lo inserisci, allora fai 2, 3. Il 3 non è qualcosa che capita dopo il 3, è qualcosa che capita invece del 3, quindi dopo il 2. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, scenario di successo. Poi abbiamo un primo scenario di fallimento che è 1, 2, A. Poi abbiamo un altro scenario potenzialmente di successo che è 1, 2, 3, A, 2, 3, 4, 5, 6. Oppure per gli utenti testardi, 1, 2, 3A, 2, 3A, 2, 3A, 2, 3A, 4, 5, 6, è ancora successo. Okay? ok, sul 3 devo dire che non vedo molto altro. Il 4 invece è più interessante. Perché se va bene, l'utente al punto 3 ha inserito il nome di una persona giusta, il nome giusto di una persona, e il sistema gli dice guarda, è questa, questa è la persona che volevi. Scrivi il messaggio che vuoi mandargli. Se no, cosa può capitare? Può capitare che... Beh, eh, il nome l'hai inserito perché sennò ti avrei catturato il punto 3A. Può capitare che tu hai inserito un nome che non corrisponde a nessuno. Volgarmente detto un nome sbagliato. Però magari il nome non è sbagliato in sé, è che semplicemente non c'è nessuno iscritto con quel nome. E quindi abbiamo il caso 4A, in cui il sistema non mostra i dettagli della persona. 4A, il nome non esiste. Quindi il sistema non mostra i dettagli della persona, bensì segnala l'errore ed invita a riprovare torna al punto 2 dimmi eh Cosa succede? Allora, io quando io faccio una ricerca, quando inserisco un dato che deve ricercare qualche cosa, ho sempre il caso fortunato in cui ciò che ricerco è univoco e ho i due casi sfortunati in cui o non c'è o ce ne sono troppi. Quindi, chiediamoci che cosa succede se a fronte di questo nome inserito dal partecipante ci fossero più iscritti che corrispondono a quel nome. Allora, cosa vuol dire? In realtà per rispondere a questa domanda dovremmo chiederci più in dettaglio che cos'è quel nome. Cioè cosa inserisce lui? Inserisce il login della persona? Allora quello dovrebbe essere unico. O inserisce Antonio? E di Antonio possono essere 40. O deve mettere nome e cognome? Vabbè, ma però nome e cognome non sono garanzie di unicità. Quindi dobbiamo, per, per, per decidere come gestire quel caso, dobbiamo capire un po' meglio se, se il caso si verifica. Cioè il nome che l'utente deve inserire. A, ah, deve essere un nome univoco, quindi il nickname della persona. Se sì, ho risolto il problema. Nel senso che o c'è o non c'è, ma se c'è non è doppio. Ho un nome completo, nome, cognome, però non risolve il problema, non mi piace perché tanto... Non complica le cose, ma non risolve il problema, oppure può essere anche una, una parte del nome. No, scrivi corno, ci sono solo io, viene fuori il mio nome. E non devi scrivere per forza nome e cognome per esteso. Qui Però dobbiamo deciderlo. L'utente ha già la conoscenza, diciamo, del nickname esatto dell del, della persona che vuole invi invitare? e quindi ha un dato univoco se sì non c'è un altro caso se no è nel caso in cui di fatto stiamo facendo una sorta di ricerca per sottostringa mette un pezzo del nome e lui ti tira fuori tutti quelli che hanno quel nome o parte di quel nome il nome completo non vuol dire niente dipende da voi se volete gestirlo il nickname non ce l'abbiamo, eh? quindi se volessimo dovremmo aggiungerlo perché l'iscritto per ora abbiamo solamente il nome e la mail, quindi se volessimo aggiungere un identificatore unico per la piattaforma o mettiamo la mail ma poi va a sapere che mail ha dato quello là quando si è iscritto oppure aggiungiamo un campo in più, che si può fare? se invece volessimo gestire il fatto in cui lui inserisce un nome parziale e quindi possono esserci più persone che corrispondono eh, sì, c'è un'altra un alternativa che è l'alternativa 4B il nome inserito non è univoco a questo punto sì che ci sono dei passaggi in più allora il sistema si accorge che di fronte a quel nome ci sono due iscritti o tre alla piattaforma, al blackathon, che potrebbero essere le persone che, a cui questo partecipante è interessato. Allora, abbiamo il sistema antipatico che ti risponde il nome che hai inserito non è univoco, riprova. C'è, eh? ne abbiamo avuti per anni i sistemi che funzionavano così. Il nostro sistema non è antipatico, e quindi anziché semplicemente segnalarmi l'errore mi dovrà dire guarda, il no, eh, ci sono tre persone con questi nomi con lo stesso, oh, che hanno un nome riconducibile a quello che hai inserito queste sono le persone un, due, tre, quale vuoi? No? questa è la cosa che mi sembra più ragionevole e a quel punto l'utente sceglierà cliccando sul primo o sul secondo o sul terzo ok se siamo d'accordo che è così, dobbiamo avere due passi, che è un passo 4B1, in cui il sistema indica all'utente l'elenco dei partecipanti, il cui nome corrisponde a quello inserito, e poi elenco anche la N dentro la parola, e 4B, 4B2, qui sono obbligato a usare questa notazione 4B1, 4B2, perché il caso 4B non lo risolvo, semplicemente torna, manda un messaggio e torna indietro. E quindi lo articolo, non è solamente una azione, uno step, ma lo articolo in più sottostep. 4B2, a questo punto l'utente... <coughs> Seleziona uno dei nomi indicati, elencati, usiamo, visto che è stampato un elenco e non un indice, allora i nomi sono elencati e non indicati. Uno dei nomi dell'elenco, in elenco. A questo punto il sistema continua, dal punto al punto, come era 4? Sì, punto 4. Cioè finalmente ho risolto l'ambiguità e quindi posso farti vedere i dettagli di quella persona selezionata e quindi permetterci di mandare un messaggio. E tanto per farci del male, cosa succede se invece l'utente non seleziona uno dei nomi in elenco? E gli hai fatto vedere, hai fatto la gentilezza di fargli vedere quei tre nomi, ma lui è andato a prendersi un caffè perché si è deluso troppo. Allora possiamo avere un'eccezione all'eccezione. Questo è un passo come un altro, eh, semplicemente. Quindi potremmo ancora avere per completezza il passo 4B2A. 4B segue il 2, ma se non segue il 2, segue il 2A in alternativa. No? In cui l'utente non seleziona nulla entro un certo tempo. Torna al al punto 2, ma andiamo indietro, ti ho fatto vedere sti tre, non lo puoi, allora torniamo indietro e, e riprovi, e quindi direi che il punto 4 L'abbiamo risolto nel senso che 4A se il nome non c'è, 4B se il nome ce n'è più di uno. Altre anomalie non mi vengono in mente. A questo punto sono finalmente riuscito a fare il punto 4, quindi ho il nome di una persona vera, iscritta, non è l'unico iscritto, ho scritto il nome giusto, eccetera, eccetera. e Quindi ho la videata con i dettagli di questa persona e il campo di testo. 5. Il partecipante scrive il messaggio di presentazione e conferma visto che il messaggio è un messaggio libero non devo fare nessun controllo su questo e quindi semplicemente lo deve fare l'unica alternativa è che lui non lo faccia quindi come avevamo già messo prima nel punto 2 se lui non lo scrive, o lo scrive vuoto o non conferma dopo un certo tempo lo sbatto fuori quindi l'unica alternativa è questa 5A che è l'utente non inserisce il messaggio, o lo inserisce vuoto, o non conferma entro un certo tempo. Allora in questo caso il sistema segnala l'errore e torna al punto 4. Tu non hai niente fai invia lui ti dice no dovevi mettere qualche cosa e ti rimanda alla videata in cui puoi inserire qualcosa e non ci sono modi di, di scrivere qualcosa di sbagliato, quindi se ho scritto qualcosa va bene e quindi il sistema a questo punto confermerà l'avvenuto il del video della richiesta visto che il nome ce l'ho, il messaggio ce l'ho e ho finito, qui non c'è un 6A un 6B perché. se sono arrivato fino a 6 perché qualcosa è stato scritto, se qualcosa è stato scritto qualunque cosa sia va bene esiste ancora un'ultima estensione che cosa capita se poi l'utente proprio se ne va perché io lo riporto al punto 2 lo riporto al punto 4 ma spero che sia sempre lì che continui l'interazione ma se lui a un certo punto chiude e se ne va devo tenere traccia di questo e quindi questo può succedere al punto 3 o al punto 5 quando il partecipante deve fare qualcosa quindi io lo metterei in una forma aggregata o al punto 3 o al punto 5 oppure al 4B2 di tutto questo mettiamo un asterisco perché è una lettera perché non so se è A, B, C, potrei mettere Z, ma qualunque cioè, ho fatto l'elenco dei punti in cui l'utente deve fare qualcosa e la condizione è che l'utente abbandona e quindi il caso d'uso termina con fallimento quindi tutti i punti in cui l'utente deve fare qualcosa c'è sempre la possibilità che abbandoni e quindi c'è sempre questa clausola alla fine se ce la dimentichiamo poco male, perché tanto è quasi scontata, però ci dice, ci descrive altri modi in cui il caso d'uso può fallire. Cioè In questo momento, per come l'abbiamo descritto, il caso d'uso può fallire solamente in due modi, o perché c'è un iscritto solo, o perché l'utente abbandona. In tutti gli altri casi, il caso d'uso arriva a successo oppure persevera nelle tentativi. Okay. Come vedete qua siamo a un passo dal disegnare l'interfaccia utente, le pagine, le videate, ma non ci siamo ancora, quindi non ho ancora detto sopra, sotto, alto, basso, bottone, link, eccetera. Ho solamente descritto che, quali informazioni ci sono. E questo conclude un caso d'uso. Bisogna mettersi lì con pazienza a pensare a tutti i vari casi possibili, partendo però da un scenario tranquillo. Va bene. Um, io imposterei anche, almeno l'inizio, di un altro caso d'uso, l'altro che abbiamo visto prima, perché ha il trigger, quindi lo vediamo <coughs> per quel motivo. dove era Iscrizione. iscrizione. Accetta la richiesta di iscrizione. Facciamo solo la parte iniziale, lo scenario non, credo ci arrivi, non so se arriveremo a fare lo scenario principale, al limite lo riprendiamo <coughs> velocemente. Questo è più, è più semplice. Quindi altro scenario, questo l'ho chiamato richiede di unirsi al team, ne faccio un altro che si chiama accetta la richiesta di iscrizione. Use case accetta la richiesta di iscrizione. Scope è lo stesso, formazione dei team, livello user goal è lo stesso, da qui in avanti... Vabbè, da qui in avanti lo vediamo, <coughs> passo passo. Intention in context, quindi qua siamo sempre sul partecipante, l'attore primario è sempre un partecipante ma questa volta è il partecipante che fa parte di un team e che ha ricevuto una richiesta di iscrizione. Okay? Quindi l'intenzione di questo partecipante, in questo caso d'uso, è quello di rispondere a questa richiesta. Nel di definire l'intenzione dobbiamo sempre definirla in senso positivo. Quindi la sua intenzione non è solo di rispondere, ma di rispondere positivamente. Il fatto che risponda negativamente lo vediamo come eccezione. Quindi, eh, il partecipante che ha ricevuto una richiesta, questo è il contesto. Cosa vuole fare? Vuole a rispondere accettando l'utente nel proprio team. l'altro partecipante nel proprio team. Poi non è che lo, lo voglia sempre, lo deve proprio voler dire sempre di sì, però visto in senso positivo lo vuole. Primary Actor è sempre un partecipante, perché questo partecipante non ha nulla di speciale rispetto all'altro, non c'è nessun attore di supporto. Interesse degli stakeholder è uguale, direi, fanno parte dello stesso processo, questo è l'invito all'accettazione. In più, secondo me c'è un altro stakeholder che è il partecipante di prima, che è interessato a sentirsi dire di sì. Quindi, partecipante che ha fatto la richiesta per poter. Entrare a far parte del team. Precondizioni. Allora, le precondizioni sono, al netto di tutto ciò che deriva dal processo... il fatto è che questo partecipante abbia ricevuto la richiesta quindi partecipante ha almeno una richiesta non riesco a scrivere una, scusate ho cercato di far forza su me stesso per scrivere una richiesta ma non riesco almeno una richiesta Non posso dire che ne ha esattamente una. E se ne ha due? Può capitare. Magari non è che tutti glielo chiedono nello stesso istante, però ci sono più richieste e lui le va a vedere tutte con calma stasera quando ha tempo. E ne ha più di una. E quindi dovremo tener conto nello scenario. Se invece non ha nessuna richiesta, il bottone accetta non sarà manco attivo. E quindi non entro qua in questo processo. Ok, ehm, garanzia di successo, la richiesta viene accettata. Garanzie minime ecco, la garanzia minime sarebbe bello poterne mettere una che la richiesta in italiano, alla richiesta viene fornita una risposta. Cioè se il successo è ti dico di sì, ma in ogni caso qualcosa ti dico, o sì o no, come minimo. Quindi nel caso di fallimento, cioè ti dico no e quindi è un fallimento, comunque una risposta te l'ho data. Quindi anche in caso di fallimento qualcosa c'è, di sicuro ce l'ho. Trigger questa volta c'è, sì, e trigger è il fatto che l'utente, il partecipante, è stato invitato da un altro partecipante. Uh, no, invitare è brutto perché lo usiamo per i giudici, è richiedere il verbo, quindi il partecipante ha una richiesta. Di unione da parte di un altro partecipante, dove unione intendiamo al team ovviamente, non altre cose. Richiesta di unirsi al team. Questo è l'evento che fa partire questo caso d'uso. Allora, lo scenario principale di successo è un lampo. Lo scenario principale di successo è passo 1. Attenzione, in questo caso d'uso è iniziato dal sistema. Quindi il sistema notifica il partecipante che ha una richiesta. Quale si chiede il partecipante? Allora, se io notifico, immaginate, voi, immaginate ad esempio una notifica sul cellulare oppure un messaggio, un, una mail che dice hai ah, una nuova richiesta, in questa notifica, in questo messaggio, domanda che ci facciamo. Ci sono già tutti i dati per poter decidere sì o no? Cioè io posso già dire, domanda, eh? il partecipante accetta. oppure devo fare ancora un passaggio intermedio in cui lui va a vedere i dettagli di questa richiesta e poi dopo accetta temo di sì perché se non altro deve leggere il messaggio e deve vedere chi, chi gli ha fatto la domanda in una notifica tutta questa roba non ci sta e quindi in mezzo a questo che comunque è punto d'arrivo a cui vogliamo arrivare c'è il partecipante chiede di vedere i dettagli Il sistema, semplicemente cliccando sulla notifica o sul link che ti arriva nella mail, ma il come dettagliatamente, no? abbiamo detto che lo facciamo quando progetteremo l'interfaccia. Il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente ed il messaggio di richiesta. fornendo, eh, offrendo la scelta sì o no, per accettare. Scusate, cioè, a quest'ora l'italiano non è più tanto fluente. Vuol dire che ti faccio vedere i dati della persona, ti faccio vedere il messaggio che è scritto e poi ti, do, ti offro la possibilità di dire sì o no. Saranno due bottoni, saranno due link, saranno due immagini, sarà la faccina che ride e quella che piange. Beh, non mi interessa però in questa pagina in cui ci sono queste cose c'è anche questa possibilità di scegliere e lui finalmente accetta terminazione con successo quindi purtroppo i passi 2 o 3 li abbiamo dovuti aggiungere perché ci sono dei dettagli da leggere prima di poter dire sì altrimenti sarebbe stato veramente molto breve Ok? allora questo è direi fare completo il caso d'uso fino allo scenario principale martedì ci occupiamo delle estensioni